Uh, sarò bravissimo che siamo tiratissimi con i tempi, uh, Matteo ha iniziato a partecipare alla community di Wordpress proprio qui a Torino nel 2019 e da allora ha girato un po' tutto il mondo facendo lo speaker in vari WordCamp uh, anche negli Stati Uniti, quindi diamo il benvenuto a Matteo Enna che ci spiegherà come velocizzare Wordpress usando Varnish. Ciao a tutti. Eh, gli argomenti di oggi riguardano principalmente le prestazioni eh, quindi partiremo con un piccolo ripassino di reti parliamo di prestazioni, di varnish che è l'argomento principale di oggi proxy e reverse proxy che riguardano la parte di ripasso come funziona e i due linguaggi su cui si basa e io sono Matteo Enna, sono un back-end developer e mi piace lavorare comunque con uh, i CMS open source quindi adesso parliamo un po' della parte un po' più noiosa un piccolo ripassino diretti allora cosa succede quando noi eh, andiamo su un sito internet, quindi digitiamo sul nostro browser eh, torino.warcamp.org il nostro browser fa una richiesta get all'hosting eh, riceve tutti i nostri dati e e poi tocca al nostro hosting rispondere. Detto in parole povere, questo è il protocollo HTTP. Una volta che l'hosting riceve tutto questo, mh, ci sarà un web server, mh, Apache o Nginx, eh, dirotteranno la richiesta al linguaggio di programmazione, il PHP, e poi ci saranno eh, diverse query che il nostro CMS farà. Una volta successo questo, poi ci sarà un sistema di render che creerà l'HTML della nostra pagina, ci saranno i vari file multimediali da caricare, quindi JS, CSS, le immagini. E poi eh, ho scritto 2023, però già da 5 anni c'è l'Ajax che a sua volta farà le sue richieste eh, al nostro hosting. Facciamo un esempio, immaginiamo eh, la nostra homepage di WooCommerce, rendiamola un po' più critica, magari durante il Black Friday. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una lunghissima pagina, magari dei banner in cui ci sono le promozioni, quindi tutti i nostri articoli che sono in promozione, eh, liste di prodotti in evidenza, eh, ovviamente i nostri CSS e JS. Eh, lato tecnico, comunque ci saranno dei cicli for che, Scorreranno tutte le promozioni, dentro queste ci saranno dei cicli for che ci faranno vedere tutti i nostri prodotti e poi magari dentro ogni prodotto ci saranno dei cicli che magari eh, espongono alcuni, alcuni attributi. E infine ci saranno tantissimi utenti che faranno quindi tante, tanti accessi, tantissimi clienti, quindi quindi questi utenti comunque eh, scriveranno sul nostro database, perché comunque faccio l'ordine, faccio il carrello, viene salvato. Eh, I carrelli poi si trasformano anche in ordini, quindi i, bisogna essere pronti per questa occorrenza. Quindi cosa facciamo di solito? Tutte le immagini ovviamente le abbiamo già ottimizzate, il CSS e il JS sono già minificati, abbiamo un hosting all'altezza, eh, usiamo il cdn, dove il browser può cacheare, facciamo eh, utilizzare la cache. Ovviamente eh, cerchiamo anche di, di utilizzare una cache eh, lato back-end, perché fare le stesse query mille volte. E tutto quello che comunque possiamo rendere statico, cerchiamo di renderlo statico, così mh, carichiamo il meno possibile il nostro, eh, il nostro, il nostro sito però comunque tanti utenti, tanti clienti, carrelli e ordini. Quindi comunque c'è anche un'operazione di scrittura comunque abbastanza eh, impegnativa. Eh, poi bisogna anche pensare eh, che eh, lavoriamo anche con l'Ajax, quindi comunque eh, c'è tantissime, tantissime chiamate HTTP. Eh, quindi il carico nel nostro web server comunque è abbastanza eccessivo. Dopo 13 slide iniziamo a parlare comunque nominare almeno Varnish. Allora, uh, uh, Varnish Cache è un web accelerator ed è rilasciato con una licenza comunque libera. Forse il reverse cache, uh, forse cache è un termine sbagliato. Uh, è un reverse proxy altro ripassino di reti. Eh, il proxy diciamo che è un livello intermediario. Quello che di solito noi conosciamo eh, lavora a livello di macchina, eh, di computer volevo dire. E, si mette uno strato che c'è subito dopo il nostro browser e quindi che filtra, gestisce alcune chiamate. Il reverse proxy è al contrario, è uno strato che c'è prima del nostro hosting. Qui un piccolo esempio. Eh, quindi l'utente cerca di connettersi e un proxy normale blocca, filtra e gestisce. Eh, il reverse proxy invece è alla fine. Quindi l'utente va, eh, si connette a internet, cerca di andare una pagina internet, eh, c'è il reverse proxy che può bloccare, filtrare e gestire eh, quello che stiamo vedendo. Il reverse proxy serve comunque per tante cose essendo lì prima delle macchine può bilanciare il carico se abbiamo un sito distribuito su n macchine eh, ha diverse tecnologie che possono dire il 5% del carico va su questa macchina il 15% su un'altra eh, e così via la privacy migliorata eh, essendo un livello che c'è intermedio comunque puoi strutturare il tuo reverse proxy in modo tale che certi dati dei, dei, dei tuoi utenti non ti arrivino puoi utilizzare anche più certificati eh, SSL e poi funzionare anche come cache. E' una cache a quel livello comunque molto utile perché eh, essendo prima del web server web, il web server non viene chiamato in causa quindi non, eh, non elabora il PHP non, non caricando il PHP comunque le query che sono cache, le query non vengono neanche fatte quindi riusciamo a ottimizzare ottimizzare moltissimo il nostro, il nostro lavoro come funziona? Eh, la prima volta che noi accediamo su un sito internet ovviamente ehm, Varnish control, eh, la richiesta arriva a Varnish, Varnish dice ok questa pagina ce l'ho in cache, ok ottimo te la restituisco se non ce l'ho in memoria eh, passo la palla al nostro web server il web server fa tutte le sue query fa i suoi calcoli eccetera e restituisce la pagina. Restituendo la pagina, Varnish si salva una, eh, una copia. Quindi questo permette di eh, non avere elaborazioni eh, né nella pagina principale né nelle potenziali chiamate dei vari JSON. Eh, quindi tutte le chiamate SOAP, REST, eccetera, possono essere lavorate direttamente a livello di Varnish. Questo però oh, può far capire che abbiamo una scarsa dinamicità. Per esempio, magari durante il Black Friday, che ultimamente comunque dura una settimana, una settimana di promozioni, magari abbiamo un team del nostro, eh, della nostra azienda che magari quotidianamente cambia i banner. Cambiare banner, poi eh, andare l'atto... Eh, andare sul terminale, svuotare la cache, diventa un po' pesante. Magari ci sono delle recensioni gli che vengono caricate, quindi l'utente eh, eh, diventa scrittore. E anche quello comunque va cacheato. Eh, elementi nel carrello, anche quelli comunque non possiamo staticizzare quella pagina. E non possiamo comunque neanche eh, abusare tantissimo di Ajax in alcune pagine comunque non è, non è necessario comunque eh, utilizzare le chiamate REST eh, quindi Varnish dentro di sé ha un linguaggio di programmazione che permette tramite eh, dei blocchi di dire in una stessa pagina, in una stessa pagina questo pezzettino eh, salvamolo in cache questo pezzettino invece rielaboralo ogni volta eh, immaginiamo per esempio boh, il carrello il carrello comunque il contenuto non c'è bisogno che venga caricato mh, il contenuto c'è bisogno che venga ricaricato ogni volta però abbiamo comunque un header abbiamo comunque un menu abbiamo comunque una, um, un footer che magari ha l'iconcina, eccetera quindi è carico in più che non ci serve sono chiamate http che non ci servono eh, alcune ce le, le elaborerà la nostra cdn ma alcune no Esi, eh, eh, come, come ho detto prima, eh, sono dei tag. Quindi dentro questi tag eh, ci sono per dichiarare: Ok, questo uh, funziona tramite cache, questo nel, nel funzionamento classico del nostro web server. Qua ho messo alcuni esempi. Questo è per esempio come lavora la BASH con l'HTML, eh, questo è un linguaggio di programmazione che eh, che ci indica a seconda della pagina cosa devi fare, eh, eh, quest'ultimo pezzo è un linguaggio che si chiama la VCL. La VCL è la penultima slide eh, in cui noi creiamo le nostre funzioni per dire comportati in questo modo, in questa pagina, invece eh, in quest'altra pagina, in quest'altro modo, un altro esempio. Eh, eh, col purge e il ban quindi svuotami la cache e in alcuni casi restituisci un altro tipo di contenuto eh, come linguaggio di programmazione è fatto a hook e, so e sabratin quindi appena che c'è un determinato evento mh, viene triggerato quella funzione eh, qua ci sono alcune funzioni chiave eh, inoltre un'altra cosa importante che ho citato prima è il load balancing quindi eh, viene mh, a seconda del eh, eh, il carico viene diviso su più macchine e eh, quindi il carico di lavoro è diviso utilizza i sistemi più classici, round robin eccetera eh, vi, prima di salutarvi eh, vi ricordo che utilizza una licenza completamente eh, col free software, quindi liberissima se volete fare degli approfondimenti ho lasciato dei link utili eh, grazie a tutti grazie, grazie.